Dopo questo momento uh, mega emotional, dobbiamo tirarci su. Io mh, dichiaro ufficialmente aperta la. Uh, cioè um, tolto il, il ban dagli snipers per cui il, il, loro lo sanno e se hanno notizie da adesso in poi, dalle nove in poi, possono entrare e dirci uh, che cosa sta succedendo. Ho sentito qualcuno entrare in... Ho sentito sì. anch'io, aspetta. Rob, dici tutto. Ora niente di particolare, tutto tranquillo, no, siamo nella scena 1, eh, siamo nel, nelle piattaforme Aha. e un personaggio è andato giù dopo essere stato colpito da catapulte, frecce, eccetera È, è down? Cioè è, è giù? È giù ma vivo Ma dai, è giù ma è... vivo, sta tirando per la morte? Adesso non so com'è, vado a guardare, intanto ti ho okay, voluto avvertire il prima eh, possibile Scusami Rob, perché ho le cose un po' incasinate, dimmi solo che, che gruppo sei? Il, il no. gruppo è il Ah ok, grazie mille, estro. scusami Rob me lo Vogliamo sono... sapere chi è, chi è il giocatore che è andato giù? Assolutamente <ride> E poi ti lasciamo libero Il paladino tritone Ah ok, fantastico, adesso faccio le mie ricerche perché ho tutto segnato e... vogliamo sapere chi è vogliamo sapere chi è? Vogliamo, su, ma... adesso, vogliamo la pagina nome e indirizzo di casa <ride> ma come oh, l'avete diciamo... fatto tipo Takeshi Skessel questo dungeon tipo... è, è molto mortale è, sì, è molto, okay. molto mortale okay. eh, oh, ragazzi, vai grazie saluto. grazie mille roba ciao. Ciao. ciao io okay. eh, approfitto per dire una cosa che è il, la giocatrice perché è una giocatrice che è stata certo. giù è eh, Arianna di da <ride> penso okay. una okay. delle nostre co founder subito eliminata <ride> che, <ride> gioca... <ride> che gioca un, eh, un paladino tritone eh, che tra l'altro eh, quell'area quell di cui stava parlando Rob è un'area con dell'acqua quindi doveva anche essere Abbastanza avvantaggiata abbastanza avvantaggiata. Invece, sembra che qualcosa sia andato storto. D'altronde, le catapulte non si sprecano nel nostro dungeon, eh, è una... come una come la catapulta, come una catapulta, <ride> eh. Eh, non le catapulte vere, le, la magia proprio di, di, di, di Quinta e eh, okay, okay. E niente, quindi in, in, adesso uh, controllo un attimo. Ma no, penso che sia anche quella più, più tancosa. Uh, sì. Insomma, Ma il gruppo ha già due messo due malissimo. Due, sì, due tank. Cose. Però sì, appunto. Eh, qua eh, Vi dico le note che io ho ricevuto. Le note sono: paladino, carro armato anfibio. Con spada, due mani e imprecazioni. Ok, uh, imprecazioni. <ride> Questo è, è, è, è, il, è lo sneak peek che mi ha dato eh, Gian, del, del, del personaggio di Arianna. Ottimo, adesso magari ne parliamo. Eh, ne approfitto, scusatemi un attimo, per eh, invitare lo sniper, che immagino sia entrato, eh, a parlare, a legarsi. Sono sempre Rob, dal Red. Eh, è caduto dalla piattaforma e adesso è hey, in salvezza per sopravvivere, che è l'ho. Ma è caduto Andiamo. sul ponte Cioè dal ponte è caduto Esatto Ottimo, va bene E il mago uh, Aspetta, forse ce l'ho uh, è... Cioè è tipo caduto in acqua Sì è ah, caduto il in acqua è... Ottimo, va bene e, e ha preso danni da caduta sull'acqua Perché l'acqua esatto. è, è terra Da lontano Esatto Poi non, la situazione non è terribile Perché c'è un chierico il chi... Anche il chierico è caduto Quindi sono insieme in acqua Quindi lo tira su Ottimo, va bene, grazie Rob eh, Ti lasciamo a, a, allo sniperaggio Allora, do un po' di Questa cosa che ci siamo pensati degli sniper mi... Un po' mi sballottola E un stabilizzo. po' sono un po' solo <ride> Attento che mi spallottoli eh, Allora, Master One for All Stiamo perdendo il personaggio Di Master One for All Ma è sempre lo stesso eh... gruppo sì, sempre, lo stesso sempre lo gruppo. stesso Quindi, quindi sono massimalissimo stanno... stanno andando male, però, però io so che eh, In quel gruppo c'è un chierico stregone Con entrambe le sottoclassi Cura più forti del gioco E quindi c'è possibilità Potrebbe. Eh, C'è possibilità, eh, tra l'altro mi dicono che questa era la classe preferita di Gian. Maggi di controllo mentale e danni psichici Vi lascio pensare e intanto ascolto lo sniper Chiunque Va lo bene. sia, palesati Ciao ragazzi, sono lo sniper dell'ingresso Nord Ciao Marv Abbiamo appena completato la, la scena A nelle piattaforme I nostri giocatori hanno incontrato un gruppo di Goblin Hanno headshotato a destra traumatizzato a sinistra, hanno fatto precipitare uno sciamano tra le rocce dall'alto in basso, hanno salvato un, un povero prigioniero di queste creature abuminevoli e adesso si dirigono dritti dritti verso la seconda prova di gruppo. Lasi. E hanno subito un po' i danni, qualcuno si è beccato, il mister Bardo Taglialegna si è beccato una lama volante alla testa, dritta come una catapulta, ma tutti <ride> ancora belli in forma. Ottimo. Grazie, Marv. Viteci. Ci sentiamo più avanti. La domanda mi, fa, mi terrà sveglio tutta la notte, lo so già. <ride> <È> interessante. <ride> Scusate, devo dare la, la linea a un altro dei nostri Snipers. che è, è entrato? Buonasera. Ciao, Milian. Sono, sono Milian, dall'ingresso Sud. Ci sono stati un attimo di problemi con l'audio, quindi arrivo forse un po' in ritardo. Sei in tempo perfetto. Dici Dicevo, tutto. siamo alla conclusione della prima scena, quella delle piattaforme. Mm -hmm. Sono riusciti ad arrivare alle barche e hanno avuto un'ottima idea, non so se posso dirlo, suppongo di sì. Sì, è tutto, tutto detto, vai vai. Perfetto, eh, cioè di eh, manipolare l'acqua per creare un'elica che quindi spinga la barca e forse questo gli permetterà di eh, coprire il ritardo che hanno ottenuto perché quel simpatico koboldo che credo sia Ar... Araut dei Koboldo mm -hmm. Channel ha deciso di dimostrare il suo potere facendo saltare uno dei ponti e quindi hanno dovuto fare tutto il giro praticamente e hanno perso oh, un po' di tempo Ah, questo no, non para bene al loro, al loro punteggio Ehi. Se non ci sono altre cose eh... È tutto per ora Grazie Emilian, ti lascio andare Um... Ragazzi è bellissima questa storia degli interventi per aggiornare sulla sessione Mi, mi sento tipo controcampo, okay? contro dado eh, Il mago coboldo, eh, leggo Mago coboldo, palla di fuoco più chiazza d'olio Questa è la descrizione della build che ho ricevuto eh, <ride> Quindi, Beh, Penso l'abbia dimostrata Abbastanza, sì esatto, meme è molto dimostrata eh, Posso dirvi che eh, curiosamente Uh, abbastanza curiosamente tutti i gruppi avevano una, avevano una scelta di fronte a loro all'inizio avevano una scelta che condiziona tutto il dungeon perché il dungeon è formato da due parti una parte platform e una parte boss fight uh, okay. e in tutti e tre i gruppi hanno scelto il platform per cominciare mm. uh, si vede che uh, arrivati al bivio vedendo che c'era un villaggio abitato sono, hanno deciso per un'altra strada e, e hanno incontrato appunto questo, questo, questo Ponte rotto da superare Per arrivare a delle barche e Le barche ti permettono di superare Un lago che porta alla prossima eh, Parte questo, eh, questo gioco Questo dungeon eh, questa Dungeon rush è formata Lo dico per chi non sta seguendo Da eh, zone Da scene giocate eh, cioè tutte le scene sono giocate Ma cioè, è composta da scene ehm, Diciamo così In iniziativa Così è più semplice E, e delle prove di abilità Che invece sono eh, Avete un problema, risolvetelo eh, Usate okay. quello che sapete fare che è la vostra inventiva eh, Quindi sono un pelo diverso adesso appunto Questa cosa dell'elica per, per, per spingere la barca eh, Viene utilizzata nella, nella prova Nello skill check per superare il lago And Cioè tu sei più podcaster Più youtuber Più scrittore <ride> Un po' mi interessava come domanda Sono multiclasse Ah <ride> multi <-class. ride> Beh, Ma allora, Pensaci intanto abbiamo uno stream Scusami Stef vai, vai vai sereno, uno vai sniper. Sereno. Chi è entrato? Chi è morto? Sono Milian dall'ingresso sud, si, sì, Milian siamo alla tana dei cristalli eh, stanno incontrando l'amber Hulk, gli hanno rifilato 41 danni. Ma il eh, grassone non molla, ha colpito il terreno per far cadere una miriade di stalactiti che ha mandato momentaneamente KO Arthur, il mago dei Koboldo Channel. Ok, ottimo. Bene, io sono e per la tornati. morte. Scusate, no. <ride> tutto questo, io sono per la morte dei personaggi. <ride> Eh... Beh, per la sono cavata bene, però doveva anche arrivare prima o poi un KO Ottimo, ottimo. Sta tirando già per la morte? Al prossimo turno, vi tengo okay, aggiornati lo Ok, lo skill check è andato bene, va bene, tienici aggiornati, grazie mille Sentiremo un sacco di cristalli, Amber Oak, perché, come vi dicevo, la prima scelta condiziona le altre due Se sceglievi mm. eh, il villaggio, facevi eh. un villaggio di goblin Fico. E come seconda Non ve lo dico Perché magari capiterà che eh, Rifarlo <ride> e, e come Invece l'altra è appunto questo, questo platform con i Goblin E poi un Amber Hulk Tra l'altro a me piace Di più la prima parte di questo E la seconda dell'altro sono un po' dispiaciuto però l'amberolk è forte noi confidiamo i due per mietere tante vittime ecco. no, è bello perché c'è stato il momento tutto che ti affezioni ai pg E il momento dopo si sì, ammazziamo morta i pg Perché parte di questo <ride> gioco è l'alta mortalità se non facciamo almeno un morto abbiamo detto una bugia vai sì, giusto <ride> vero ascolto e questo si vede intanto qualcuno è entrato nel nostro discord quindi dici tutto attenzione ciao Giacomino sono Murf. sono sniper dell'ingresso nord e mm. abbiamo, un, abbiamo un problema qua, qua va tutto bene cioè io, io ero qua per sniperare un total party key ci speravo però oh. ma, ma Marv cosa è successo cosa cosa Gian ma, Gian, guarda, io mi sa che la reputazione di Total Party Killer di Gian va, va a sfumare, perché questo non è liscio come l'olio, più o meno, dai. Ma si sta allora... impegnando almeno a ucciderli? Sì, allora, ti spiego, sono entrati nella scena B, sono, si sono intrufolati in, in, in una caverna di cristalli, hanno incontrato un simpaticissimo Amber Hulk che... Che ha cominciato subito a cercarli per mangiarsi. Non so cosa facciano di solito gli amberolli nei cristalli. E, um, si sono mossi i nostri eroi. Di Endice con la sua ladra si è mossa subito a nascondersi da dei cristalli. E l'ho sentita dire: Destuò le parole. Sicuramente è una pessima idea. E mi succederà qualcosa. Io. <ride> agitatissimo, non è successo niente stealth altissimo, Lamberock non la gamma vabbè, lasciamo stare poi eh, paladina tritona dell'antro del GTR ha cominciato a spaccare cristalli di qua e di là per, eh, per evitare di essere esatto perché per chi non lo sa Lamberock la, la ha Scusami, Marco. No, prego, non lo prego. Sa, io la lama so. ha, ha, ha un effetto ipnotico: lancia un fascio di luce eh, che ha degli effetti. Eh, e noi l'abbiamo messo in una stanza piena di cristalli riflettenti. Esattamente. Eh... Quindi giustamente si sono messi a distruggerli tutto. E ehm... poi con l'oscuro visione fino a 90 metri, il, uh, um, il chierico di GDR Anonimi ha visto. Eh, no mi sbaglio Penso fosse il mago del, del bardo taglialegna ecco ha visto che le macerie tutto intorno ai nostri giocatori in realtà non erano macerie ma erano uova e quindi bam, palla di fuoco immediato bam, tutto distrutto l'amberolk piange vorito, e li si avvicina li si avvicina la paladina tritona lo, lo colpisce a due mani con una spada lunga io penso dai arriverà un 1 fallimento critico no bam, 20 puro li massacrano, cioè, non lo so, Fra, io... Eh, Marv, va bene, no, va bene, no, vuol però... dire che se la stanno giocando bene, noi siamo contenti Un pizzico comunque. di speranza ce l'ho ancora, 28 danni al mago Magovar se li ha buscati, è KO L'unica cosa adesso lo stanno circondando, Lamberol, che lo stanno bullizzando di brutto Che Nelson di Simpson, quindi vediamo come procede, oh, questo... no. intanto siamo va in bene. situazione qua grazie mille Marva grazie okay. proseguo come vedete siamo gente molto abituata al total party kill e a prenderla goliadicamente sempre per il discorso di ai pg mi sto un attimo alla fine dell'ingresso nord per sentire chi è arrivato attenzione sono oh, Rob dall'ingresso est e sono nella caverna dei cristalli e niente volevo solo raccontare che hanno stannato Ike. E... e poi si sono messi a rompergli le, le uova E ovviamente okay. <ride> è così Ottimo E è già morto? No, no, no, no, l'hanno solo stannato per rompergli le uova per sfregio Ho capito Per, per, per, per fargli un dispetto E eh, farlo soffrire male Va bene E se la stanno cavando Rob? Ma non è... nessuno ha ancora subito danni A parte l'Amber anche e qualcosina ma poco l'abbiamo fatto troppo poco mortale alla fine sniper. esatto uno sniper fa noi siamo qui per le cose brutte ci hanno inviato no, per siamo, per però... ok perfetto è stato decapitato un personaggio chi è entrato in chat. è morto attenzione questo. attenzione curva nord over the top abbiamo già finito da un po' siamo qua per comunicarvi il finale del... di questa serata per l'ingresso nord con due successi e due fallimenti all'ultima prova di gruppo eh, ragno di dimensioni Gargantuan steltato, peso proprio non si sono fatti gamare se non da qualche insignificante ragnetto che hanno schivato egregiamente testuali parole di Gianca che non ha mai visto dei beta tester così veloci perché sono stati fenomenali e io in tutto questo sono molto rattristato. Desideravo <ride> evidentemente un TPK, ma sarà per la prossima volta. C'è ancora Va bene. la La Est che non, non sappiamo. Esatto, esatto. la speranza è l'ultima è... a morire. Esatto, Marv. Io sono con te. Eh, in questo <ride> gli altri due ospiti, purtroppo, non sono della stessa situazione. Però, tutti siamo per il gioco e questo è positivo. Eh, eh... È la stessa scuola, Giacomino esatto. Quindi, grazie mille, Marv. Eh, grazie a voi, detto, sei libero. Grazie. Va bene, mi già. Eh, veniamo informati, così sappiamo quanto dobbiamo costringere Stef a stare qui. Eh, no, scherzo, chi è entrato? Chi è entrato? Sono entrato io da mezz'ora <ride> ah, Ciao Rob, scusami, dimmi tutto Praticamente mh, hanno appena finito la Caverna dei Cristalli Cioè hanno appena mm -hmm. ucciso Lamber Halk e, mm -hmm. e niente, è stato un bel finale col botto Che l'hanno finito Lamber con un criticone da 53 danni Su uno smite Ottimo, e tu sei l'Ala la Est, vero? L'Ala Est, esatto School. Ok, quindi anche l'ala est ha finito, non è morto nessuno, hanno stunnato e rotto le uova. Qua sì. abbiamo, cioè assolutamente, prossimo, prossimo torneo che faremo dovremo alzare le, il livello. Perché qua wow, pochi morti, pochi morti. Però c'è ancora, ancora la serata finale. Eh, ah, okay, eh, no. Immagino che lì alla fine, cioè, vedendo come è andata oggi, si incrementerà tutto a questo punto. Eh, ma no, penso che sia sufficientemente oh. mortale È entrato qualcun altro È entrato Ciao, Milan. sono dell'ingresso sud Grazie Miriam. dici tutto, e... come è andata Allora è andata tragicamente bene Appunto c'è stato un breve KO Che però si è risolto prima ancora che io rientrassi Cioè mentre sniperavo hanno, hanno già risolto È tornato tipo a un punto ferita Quindi comunque c'era un po' di brio nell'aria Ma non è successo niente, hanno eh, coricato alla fine di botte il povero Amber Hulk che insomma tutto stava facendo le sue robe e sono andati avanti spediti per fallendo tra l'altro eh, ottenendo già il primo fallimento per attraversare il cunicolo con le uova di ragno che uh -huh. mh, appunto hanno approcciato in maniera troppo diretta ci si sono lanciati dentro correndo quindi si sono giudicati già il primo fallimento di tre. E ne hanno aggiudicato subito un secondo fallendo una prova di eh, Non mi ricordo percezione, forse, non mi ricordo in questo momento. Hanno conseguito anche qualche successo. E arrivato ad un momento topico in cui avevano. Eh, mancava l'ultimo fallimento per fallire o l'ultimo successo per avere successo. Hanno intrapreso una sfida di in cui due terzi del party doveva riuscire e a quel punto avrebbero vinto altrimenti avrebbero perso e a quanto pare perdono se non fosse stato per il maledetto d4 di guidance che riesce a dargli il minimo necessario per superare la, la sfida. E quindi niente, si salvano in corner per questa volta. Non sottovalutate i trucchetti, ragazzi, <ride> guidance best trucchetto ever. Questa è un'altra cosa. Eh, è una schiata bene, sì. Va bene, grazie mille, Milian, Tutto. Tutto. Ti ringrazio, buona serata. E buona serata. Ciao. E Ciao. appunto, come, come diceva Milian, ci sono gli skill check: hanno una serie eh, di successi, una serie di fallimenti. Quello che viene raggiunto prima fa terminare la prova. Eh, e quello è il punteggio che si ottiene. Eh, grazie, per fortuna, i nostri, i nostri eroi ce l'hanno fatta. Hanno ottenuto tutti i successi che dovevano ottenere. Io vedo che vita da Coboldi è ancora in chat. Però, io so che hanno concluso. Quindi, io andrei verso una chiusura.